Ciao a tutti, sono Giorgio Tedesco, 3D Generalist. Potete trovarmi sul sito giorgiotedesco.it. Allora, queste sono delle breve introduzioni a Blender in italiano, chiaramente. <coughs> Parto da questa versione perché eh, mi trovo sempre ad utilizzare delle plugin che ancora nelle versioni successive non sono ben integrate. E, diciamo, allora, in primo luogo. Questa schermata è la schermata principale dove noi possiamo accedere ai vari link, ma abbiamo anche un pulsante molto importante, ritengo, e soprattutto per un pubblico che viene anche da altri programmi. E il genere, di interazione: l'interazione col programma che può essere appunto con lo stile di Blender o di Maya. Ho trovato anche che ci siano degli script che permettano di avere una gestione simile 3D Studio ma anche Cinema 4D e altro di conseguenza noi possiamo importarcelo quando vogliamo e avere le caratteristiche del nostro software base dentro Blender comunque noi essendo un corso su Blender andremo con quello di default allora in primo luogo Blender ha un'interfaccia molto modulare unica nel suo genere, nella quale le nostre finestre non sono assolutamente sovrapponibili. Questo ci permette di avere, soprattutto a un livello di schema mentale, anche di organizzazione delle cose, mh, organizzazione del progetto, eh, assolutamente una grande flessibilità. Questo perché? Perché tutte le finestre sono comunque ridimensionabili. Oltre a essere ridimensionabili, personalizzabili, ossia qui per esempio questo è l'outliner. Nell'outliner c'è questo cubetto che è una, una selezione a discesa in cui noi possiamo decidere cosa vedere e cosa il programma ci può mostrare dentro quella finestra, ossia 3D view. Noi qua abbiamo lo stesso sistema che abbiamo qua a sinistra. E ora cambiamo, ritorniamo all'impostazione principale che è l'outliner per andare a vedere brevemente quali sono le finestre più importanti di blender prima di tutto possiamo dire che blender ci dà a noi già delle impostazioni principali dall'uv editing per la gestione delle texture nel nostro progetto dal motion tracking per incollare la nostra animazione sopra un video o gestire video in maniera avanzata game logic per sviluppare videogiochi di casa blender compositing per fare compositing con i nodi durante i rendering avanzati animazione ma noi torniamo di, direttamente al default il default è quello che ci permette di creare il nostro progetto di mm, gestire tutto il nostro progetto. Una cosa importante di Blender, Blender funziona a scene. Come noi sappiamo una, un cortometraggio, un qualsiasi progetto, ha mm, più scene, soprattutto se è un'animazione. Di conseguenza noi possiamo fare mm, uno storyboard con tre scene e noi abbiamo la possibilità di creare nuove scene e di switcharle, mantenendo gli stessi oggetti, oppure partendo da scene che non hanno nessun oggetto di quelli che abbiamo già costruito. È un programma Blender modulare, in qualsiasi sua forma, dall'interfaccia alla gestione dei dati. E questo permette un ottimo ordine a livello di idee, a livello di progetti, a livello di poter interagire più persone con gli stessi file, con le stesse risorse. Ora... Mh, l'interfaccia grafica, intanto un attimo che mh, metto questo così potete vedere quello che faccio effettivamente quando mh, mi muovo dentro l'interfaccia, allora la finestra mh, principale di Blender è mh, questa ad esempio, stiamo sulla 3D view, questa qui, in cui mh, semplicemente ci fa mh, vedere il mondo, tutti gli oggetti che abbiamo in scena poi andremo più nello specifico di tutti i comandi che ci sono nella 3D View l'importante è sapere che nella 3D View la gestione della finestra è sempre come in tutto il resto del programma personalizzabile questa banda non ci interessa qua, la possiamo spostare sopra non ci interessa sopra, la possiamo spostare sotto ogni mh, non tutte le finestre che abbiamo a disposizione hanno questa serie di strumenti al lato. Noi nella 3D View, ma come in altre finestre che predispongono dei pannelli laterali, possiamo accederci attraverso Tools, cliccando T, a scomparsa, o N, a scomparsa. T è sempre a sinistra, N è sempre a destra. Qua ci sono informazioni sulla nostra viewport, cioè sul 3D view, eh, che vedremo poi anche nello specifico più avanti su come muoverci e, e, e lavorare. Nella finestra eh, di sinistra, che è quella degli strumenti Object Tools, noi possiamo applicare delle traslazioni, abbiamo dei comandi principali eh, sempre a portata di mano. Tutte le plugin che andremo ad inserire verranno posizionate poi sotto di volta in volta. Questo a titolo informativo. Le plugin, non avremo una finestra con la plugin, le vedremo sempre visualizzate all'interno della viewport o addirittura eh, come finestre aggiuntive eh, o modulari che verranno aggiunte eh, in fase di installazione. Allora in primo luogo questa qua la viewport ci permette di lavorare sugli oggetti presenti in scena ehm, ok praticamente mh, non mi funziona ok io per attuare la traslazione sto premendo maiuscolo e tasto centrale tasto centrale mi sposto verso l'altro verso destra col tasto centrale io giro intorno agli oggetti e con la rotellina verso il basso o verso l'alto nello zoom della mia posizione ora col tasto sinistro possiamo selezionare l'oggetto che ci interessa noi restiamo sul tasto sul nostro cubo principale che è la primitiva base da cui parte Blender e, detto questo ora N e T non ci interessano importante da sapere delle finestre che eh, una volta che ci compare la doppia freccetta possiamo cliccare col tasto destro e splittare l'area quindi avere un sistema personalizzabile di finestre e oltretutto senza che uno si vada a creare eh, esattamente la stessa gestione delle finestre in questo modo blender integra mh, una visualizzazione un secondo, join area no, niente join area, ok join area, ok blender ci dà la possibilità di avere direttamente un toggle quad view che ci switcha in automatico nella vista top, frontale e right di destra noi abbiamo poi la camera prospettiva la prospettiva normale quella impostata definita dal programma queste qua non sono spostabili come potete vedere, Se servono per una modellazione e avere sotto controllo tutte le viste come ci sono in altri programmi già predisponibili. Blender in realtà appunto, parte direttamente da una, un elemento prospettico. Mi si è incastrato il programma? Okay. prospettico. <coughs> Ora... La prospettiva, come abbiamo visto, mh, cioè la 3D viewport, come abbiamo visto, ha varie opzioni. La possibilità di selezionare gli oggetti e alcuni comandi, e a livello di oggetto tutti quei comandi che si applicano all'oggetto, come la trasformazione, grab, l'abbiamo già vista nel pannello translate. Grab e translate sono la stessa identica cosa, ad esempio ora, questo qui non era una lezione intesa a capire eh, il funzionamento di come spostiamo dentro la scena e di come eh, lavoriamo sugli oggetti ma semplicemente sull'interfaccia questa interfaccia è completamente modulare ma soprattutto per dare anche alcune dritte come ad esempio, ho due monitor come faccio a vedere Blender su due monitor? allora, semplicemente andando a duplicate area into new window questa è una nuova funzione, già da un po' di ultime versioni è stata integrata e ci permette di, qualora funzionasse e non si incastrasse Blender, di avere un'altra istanza di Blender gestibile separatamente e spostabile quindi su un altro schermo qualora ci fosse, io adesso non ce li ho. E, e qui noi abbiamo le stesse potenzialità di Blender possiamo andare a vedere Graph Editor possiamo andare a vedere Logic Editor possiamo vedere quello che ci più ci interessa su un altro schermo anche soltanto il rendering ad esempio chiudiamo questa interfaccia e adesso andiamo a vedere più che altro quali sono gli elementi principali di Blender e a cosa, e cosa servono allora, qui noi siamo nella 3D View la timeline è questa finestra che sta qua sotto e permette un'animazione generica, semplice S ossia sposto un oggetto, sposto una serie di oggetti, o li ruoto, o li scalo qua posso tranquillamente operare nel tempo tempo che è scandito in fotogrammi, quindi 25 fotogrammi sono un secondo siamo a 26, questo è un secondo, sono a fotogrammi Mm. <coughs> poi nella 3D view appunto come abbiamo appena detto abbiamo la possibilità di modellare il nostro oggetto di fare gli spostamenti, anche di animare direttamente dalla 3D view attraverso l'inserimento di chiavi nell'animazione ma queste sono cose che vedremo abbiamo un graph editor che sono mh, diciamo, delle funzioni avanzate sulla personalizzazione dell'animazione Dopsheet Editor, che servono, e anche NLA, NLA Editor, che sono delle funzioni avanzate sull'animazione, sulla, sui cicli di anim animazione, eccetera. UV Image Editor, praticamente, è quella finestra che mh, tratterà del mh, texturing, quindi di come coloreremo noi l'oggetto. Video Sequencer Editor, ci permette di mh, avere diciamo una adobe premiere in, in versione ridotta con la possibilità di gestire colore su video cosa che Gimp per esempio non può fare e um, Movie clip editor questo qui eh, sono le funzioni avanzate su mh, il motion tracking e sui video in generale come per esempio la stabilizzazione video mh, passa tutto quanto da qua text editor qualora noi volessimo appuntarci qualcosa ciao venitemi a trovare su giorgiotedesco.it qualora avevo fosse dimenticati ho creato un text editor che può essere utilizzato anche come script in caso volessimo programmare nuove feature all'interno di Blender node editor serve esclusivamente per rendering e materiale per fare il compositing dei materiali e del rendering poi ci sta mh, logic editor che serve esclusivamente appunto alla logica di gioco in cui noi abbiamo il sensore, il controller e l'azione che deve fare in base a colleghiamo tutto quanto ma vedremo se lo vedremo in futuro mai properties, properties è quello che abbiamo già qui a destra properties editor e vedremo adesso un poco più avanti quelle che sono le caratteristiche principali di questo eh, properties come avete visto alcuni alcune finestre hanno preimpostato il fatto che la banda leader sia all'eder o sia al top al bottom allora mh, poi abbiamo mh, Ah, so al contrario, quindi torniamo un attimo nella 3D view e continuiamo il nostro percorso allora, siamo arrivati al properties l'outliner l'outliner, che è anche questo qui che abbiamo, vediamo qua sotto permette di avere accesso a tutti gli elementi del, mm, a tutti gli elementi della scena che compongono la scena abbiamo la possibilità, qualora avessimo più scene di vedere la differenza fra le scene e i render layers world Camera, cube e lampa. Adesso abbiamo soltanto questi elementi. Ogni scena ha delle proprie caratteristiche riguardo il mondo e riguardo i render layers, eh, che poi vedremo avanti. Di conseguenza, noi cliccando sull'oggetto col tasto eh, sinistro possiamo selezionare gli oggetti direttamente dall'outliner. L'outliner, quindi, quando abbiamo milioni di oggetti in scena permette una, soprattutto se sono nominati correttamente permette di poter accedere agli oggetti senza dover impazzire a trovare oppure andare selezioniamo un oggetto si seleziona l'altro eccetera di conseguenza ci viene in supporto ed è un ottimo supporto poi continuiamo con quelle che sono le caratteristiche user preference user preference li raggiungiamo anche da file user preference ma mh, info non è altro che questa, mh, questa banda che noi ci abbiamo sopra che ci dice le informazioni di quello che stiamo effettivamente facendo e se ci stanno problemi, se ci stanno cose particolari per esempio il comando che diamo viene traslato con qua sopra, questo è utile nel caso noi stiamo programmando una plugin per vedere i comandi che effettivamente stiamo utilizzando e... torniamo un attimo indietro file browser ci permette di vedere quali sono i file all'interno o se vogliamo prendere delle sistemare alcune cartelle ecco, una cosa interessante è nel momento in cui io seleziono una cartella ad esempio oh, giorgione 3d artist tv io una volta mi sono posizionato dentro questa cartella posso aggiungerla qua adesso non ci interessa un'altra cosa interessante di blender che forse un po di persone si dimenticano è questa ossia come faccio a vedere in anteprima qua in realtà è più facile di quanto previsto perché da qua sopra noi possiamo creare una nuova directory e vedere le cartelle come le stiamo vedendo adesso vedere la descrizione se i permessi su quando e come oppure l'anteprima possiamo disporre le cartelle, i file da, da sopra verso l'alto in, in, in, in ordine alfabetico, cronologico e c'è scritto comunque vai l'assenzione o dal più grande al più piccolo possiamo anche vedere i file nascosti mm, diciamo che tornando un attimo indietro a 3d view per farvi vedere poi python console invece è l'ultimo ed è uno strumento che ci permette di accedere alla python console e print adesso non so uh, Or... vediamo se mi va a crash ecco infatti non mi ricordo effettivamente la grammatica del, del codice comunque detto questo abbiamo visto tutte le finestre adesso vorrei passare un attimo a quelle che sono le impostazioni principali della finestra delle proprietà perché noi staremo molto anche su questa finestra soprattutto per ne, quando voleremo renderizzare da qui passa il rendering anche che ci stanno le scorciatoie di system, attraverso la tastiera e mh, qua abbiamo impostazioni generiche del rendering alcune specifiche sa, dove, voglio, dove andremo a salvare i file generati attraverso il rendering il formato di file eccetera Qui abbiamo delle informazioni che sono esclusivamente interessanti poi nel momento in cui vogliamo, volessimo dedicarci alla stampa 3D, in cui possiamo decidere il tipo di unità da utilizzare e la scala. Inoltre ci sono informazioni sulla gravità, mh, e sulla gestione del colore e altre genere di informazioni a livello di scena vera e propria. Per esempio tre oggetti nella scena, ci descrive un po' come la scena. A livello di mondo, queste impostazioni cambiano di volta ogni volta che creiamo una scena, restano standardizzate e ci possiamo portare appresso le impostazioni. Le impostazioni le vedremo, sono impostazioni sulla luce, sul colore dello sfondo, il background e poche altra roba. Poi ci sta questo object, che sono le informazioni effettivamente dove esiste il nostro oggetto, a quali coordinate esiste, che scala ha, che tipo di rotazione ha, e ha la relazione con i livelli, con i gruppi, possiamo far visualizzare il nome, gli assi, wire, bounce, texture space, x-ray diventerebbe trasparente in una certa misura se ci stanno immagini sotto se può essere texturizzato ma a livello soltanto di visualizzazione eh, grafica durante il 3D viewport poi ci abbiamo quelli che sono i constraint i constraint non sono altro che mh, aiutanti nel momento in cui noi facciamo delle animazioni molto complesse o comunque che ci ritroviamo a dover gestire molti oggetti in una sola, in una sola botta. E queste qua sono i modificatori, sono tutte delle operazioni che andremo a vedere nella fase di modellazione. questa qua sono delle informazioni che abbiamo sulla geometria, che andremo a vedere in fase di eh, animazione, rigging e altro informazione sul materiale noi adesso stiamo su Blender Render ci sta pure Blen Cycle e Game Engine e, e anche perché la cosa bella Blender Game permette di avere una visualizzazione abbastanza realistica con luci e ombre proprio nel 3D viewport a prescindere da questa cosa era una curiosità più che altro Blender Render è quello generico di Blender, ci sta pure Cycles Render che ci dà un nuovo tipo, un nuovo standard su come gestire eh, i materiali. Mm, Blender Game, Blender Render, ok, tutte le informazioni che abbiamo sulle texture, sulla dinamica, eh, sugli sistemi particellari e sulla dinamica degli oggetti detto questo io spero che mh, vi possa essere utile come base mh, e vi invito a visitare il mio sito giorgiotedesco.it per ulteriori chiarimenti utilizzate internet grazie ragazzi è stato un piacere fatemi sapere bella?